come state? io mm -mm, sono giorni un po' difficili uh, perché mm, non so mm, sto trovando difficile un po' il rapportarmi con le persone perché mm, le sento un po' incattivite c'è cioè un po' di cattiveria che um, gira e um, non lo so, solitamente periodo natalizia è eh, tutti più buoni, invece questo periodo no. Però um, in realtà non è neanche giusto ciò che dico, forse, perché uh, è sempre un 50-50 secondo me. Cioè è sempre un uh, come si comporta una persona, ma anche come io uh, interpreto e reagisco a quel comportamento. Sto cercando di imparare a reagire e comportarmi ehm, in modo da non farmi influenzare negativamente cioè senza andare troppo nel dettaglio di ciò che è successo con le varie persone perché è quello che rende questo periodo più difficile che non sono state né una né due ma ben tre eh, situazioni spiacevoli e dal, de, che mi hanno un po' influenzato negativamente quindi quello che io sto cercando di imparare a fare è analizzarmi cioè analizzare la mia reazione, il mio comportamento e soprattutto la causa e spesso la causa è un concatenarsi di eventi che poi sfociano nel risultato. Una cosa che faccio per fare mente locale e eh, bloccare queste concatenazioni di eventi è identificarle e lo faccio tanto scrivendo, eh, ve ne ho già parlato, eh, infatti Sarà anche questo, eh, però ad esempio scrivere è una cosa che in questo periodo non sto facendo da tantissimo, cioè se vado a vedere l'ultima volta che ho scritto è imbarazzante, cioè per me, è eh, imbarazzante nel senso eh, dovrei farlo più spesso, eh, l'ultima volta che ho scritto è il 3 ottobre, quindi oltre due mesi fa e pure io questa agenda che è il mio diario ce l'ho davanti ogni giorno però faccio sì che tante altre cose della vita si mettano in mezzo soprattutto la mattina che è il momento in cui scrivo solitamente e non lo faccio ora vediamo se durante le feste durante il periodo di Natale delle vacanze di Natale riuscirò perché è qualcosa che mi serve veramente per mettere nero su bianco ciò che provo, i miei sentimenti tutto e vederli lì e scriverli parlarne essenzialmente, mi aiuta a sentirmi meglio, a identificarli, a veramente avere più chiarezza mentale. Quindi imparare a capire da che cosa deriva il risultato mi è utile a bloccarlo, cioè arrivare a un certo punto della concatenazione di eventi e dire, wait, sta arrivando questo risultato, prima di farti travolgere ferma, bloccalo in qualche modo, reagisci subito, non aspettare che sfoci in tutto quel turbine di negatività. Identificare il problema serve più per capire le cause piuttosto che per trovare soluzioni. Che in realtà le soluzioni non, non per forza ci devono essere anche perché molto spesso il problema deriva più da come noi ci sentiamo da come noi reagiamo e sono cose emotive cioè eh, puoi cambiare il tuo carattere la tua personalità ma se sei fatto così è giusto abbracciare come sei fatto e comprenderti e accettarti eh, si può sempre migliorare ovviamente certo che eh, c'è chi ha un brutto carattere, e quindi si può lavorare sul migliorarlo, però um, è giusto anche capire che non per forza siamo sbagliati se reagiamo, se siamo troppo emotivi, se piangiamo, se ci arrabbiamo, ma piuttosto è cercare di capire che cosa causa tutte quelle emozioni per uh, far sì che non arrivino come una valanga e che non ci blocchino poi nelle nostre giornate, nelle nostre abitudini che non ci impediscano di vivere a pieno. E, e, e poi mi dà fastidio perché poi queste, queste cose mi prendono, mi, mi fanno star male e. Eh, mi tolgono proprio l'energia, sarò sincera. Quando mi sento così ehm, mi passa la voglia di fare tutto, ho solo voglia di fare i miei piantini, cosa che in questo mese, cioè dall'inizio del mese siamo al 9, ne ho fatti veramente tanti. Eh, forse non, no, ho, pi ho pianto più in questi 9 giorni di, di dicembre che nel, in tutto l'anno. Infatti, eh, un mese è iniziato un po' così, e non lo so. A me queste cose tolgono proprio energia, voglia di fare. E sono contenta che sto facendo questo video perché boh, cioè, mi, mi, mi riesco un po' e boh sarò, sarò sincera non vedo l'ora di, di partire perché a gennaio io e Jimmy andiamo via andiamo in un mondo dove tendenzialmente dovrebbe esserci più gentilezza spero spero, spero un po' di incontrarla perché è, è un po' quello che Uh, già quando ci sono stata, qualche anno fa, ho vissuto e, um, e vorrei rincontrarla perché a gennaio io e Jimmy andiamo due settimane in Thailandia. Andiamo alla scoperta di questo meraviglioso paese. Io voglio far vedere a Jimmy il mare del, del sud-est asiatico e um, non vedo veramente l'ora di incontrare quelle persone, vivere la loro cultura, vedere i loro sorrisi, sono, sono proprio curiosa, forse ho troppe aspettative alte, sono troppo ottimista, non lo so, però ho bisogno di un po' di... di quelle persone lì, cioè se mi ricordo e ripenso a chi ho incontrato nelle Filippine, spero di incontrare eh, quel mood di, di vita simile, perché è una qualcosa di cui ne ho veramente bisogno dopo questi mesi di, di persone non così. Vi saprò dire, vedremo, vedremo se incontreremo persone così o se mi dovrò insieme ad alcuni di voi andare a trovare la nostra isola felice, quindi ci trasferiamo tutti in un posto, facciamo il nostro quartiere felice, tranquillo, e rilassato, pacato, che vive sereno.